parliamo della propaganda. La propaganda è una forma di comunicazione che purtroppo è sempre parziale e distorta. La propaganda è un'arma il cui scopo è orientare l'opinione pubblica e il comportamento. Può essere opprimente e creare confusione, come un flusso incessante di informazioni false, insulti e di un linguaggio che fa di chi parla una persona alla mano, uno di noi. La propaganda cerca di condizionare l'opinione pubblica ricorrendo a una miscela intelligente di strumenti, espedienti retorici e di semplificazioni eccessive e generalizzazioni abbaglianti che hanno una connotazione positiva ma non hanno un significato preciso. Lo scopo ultimo è semplificare all'estremo idee complesse, manipolare le emozioni e frenare lo spirito critico. Quando hai a che fare con la propaganda, fermati un attimo e ricorda che molti problemi di rilevanza pubblica sono più sfaccettati e complessi e cerca sempre fonti affidabili prima di credere a una notizia o di condividerla. In questo modo puoi arginare il potere della propaganda.